Ciao! Oggi giochiamo a Minecraft Prison Rubicraft Non avevo voglia di mettere gli articoli Dunque, cosa facciamo oggi? Qua c'è Tanta gente, sono tutti i miei nuovi amici Sono proprio degli amici reali Fatti in scala su Minecraft, sono Esattamente questi, ve lo posso assicurare Qua c'è un po' di roba da givare Che faremo dopo, perché ora devo Aprire la roba che ho nell'inventario Effettivamente non so, perché io ogni volta Che entro nel server ho roba nell'inventario Non lo so, quindi boh, iniziamo ad aprire Le nostre cose qua, senza neanche Guardare quello che sono Che tanto ormai Guarda quante robe Crazy voucher vote. Mamma mia Sapretevi un po' di key Almeno facciamo prima Perché oh, Dai prendetene un po' uh, Warp crates Ho scritto malissimo La gente che Vuole picchiarmi Scappiamo va Apriamo un po' di robe noi Come al solito Giusto Per rimanere In carreggiata Se no veramente Rimaniamo senza nulla Tutto quello che mi danno Ve lo regalo in pratica Rank up Ho l'inventar pie. Ho, ho, ho, ho troppa roba Ho troppa roba Non c'è niente da fare C'è il PV1 Ok, buttiamo un po' di roba dentro, sennò no veramente non riusciamo ad aprire niente Rank up, star key, comet key, altre star key Qua delle robe da aprire, qui è roba da aprire, quanta roba c'è Abbiamo la ruby key, questa qua, che possiamo aprire, anzi la apriamo assolutamente Assolutamente Speriamo di trovare robe buone Netted key, sì 20 soul key Money punch E quest'altra cosa qua Sì, vai così Boh, tutta sta roba qua finirà nella chest per anni e anni Boh, dovremmo aver aperto tutto Apriamo giusto un attimo qua le scatolette Abbiamo un bordello di soldi, mi sa che possiamo anche arrancare eh, Boh, torniamo al nostro plot Facciamo un po' pulizia Metto giù soltanto le key E tutta sta roba qua ve la posso anche givare Tanto a me non penso serva Boh tutta questa roba qua ve la regalo Perché effettivamente non so a cosa serva Quindi iniziamo dalle key così Abbiamo 5 rubi da givare interessante Give al mio plot Give bello grosso Quanta gente c'è? Oddio mamma mia e ti presente quando ad esempio nei centri commerciali viene una persona famosa Ci sono tutti i fan Aiutiamo Uguale Fantastico Come ho detto prima Tutte queste persone le conosco nella vita reale Sono tutti i miei amici ogni, ogni giorno ci divertiamo Facciamo calcetti cose È proprio così Ciao amici Vi aspetto stasera per giocare a calcetto. Boh siamo, siamo carichi Chiedo il permesso per partire Che non lo so Ok, ci ha dato il via, quindi possiamo iniziare a gibbare tutto quanto. Spero che tutti riescano a prendere qualcosa, perché se no è veramente brutto. Perché ho veramente ho l'inventario pieno, cioè, cioè è impossibile non prendere niente. Cioè, è veramente impossibile. Probabilmente sto givvando ancora più roba delle scorse volte. Give bello grosso, esatto. Bello grosso e intenso. Non ci capisco niente. Supernova K qui nell'angolo. Vediamo chi la prende. Chi la prende chi l'avrà presa secondo voi c'è troppa gente non si capisce niente Guarda quanta roba che c'è qui mamma mia kit gold un bel piccone no in realtà fa schifo però vabbè <ride> pazienza I kit in questo give sono abbastanza utili perché dopo andiamo a fare la mamma arena quindi bisogna avere qualche kit perché mi hanno detto che è abbastanza difficile noi per fortuna l'abbiamo già messi da parte, ce l'abbiamo già nella chest, perché dovevamo fare nello scorso video, però non abbiamo fatto in tempo, quindi lo facciamo quest'oggi tutti insieme. Siamo già a 10 minuti di video e non ho ancora fatto nulla, quindi diamoci una mossa. Se siete arrivati fino a questo punto del video e vi sta piacendo, iscrivetevi a sto canale, che tanto è gratis e potete anche ripensarci. Voi non fatelo, non ripensateci, perché sennò mi metto a piangere. Che fanno lì? Voglio andare a vedere anch'io con i miei occhi. Guarda lì la, la folla... Torniamo giù, la gente non si è accorta che sono sceso. Oddio, oddio. Boh, abbiamo finito, adesso ci sono le Ruby Key. Questa qua me la tengo io perché voglio aprirla. Pronti? Chi l'ha presa? Chi l'ha presa? È impossibile capirlo. Ne Troppo una a caso qua Vediamo Ora ne lancio un'altra Ma non la vedo <ride> Ne rimangono due Che vado a droppare qua nell'angolo Questa è l'ultima ragazza È l'ultima È l'ultima 3 2 1 Via La prendo io La prendo io Boh basta Non so chi, chi l'abbia presa Andiamo al warp Anniversario Bo, apriamo questa. Cosa fai? Mi rubi la scena? Ok, due Cosmic Raid. Fantastico. Boh, va bene, va bene, va bene. Siamo a 25 minuti di video. Non abbiamo fatto assolutamente nulla, ma tanto che chiedi tatara, sì. Ora facciamo Mob Arena. Ho preparato qua tutta la roba. La spada è questa che fa 63. No, non è vero, è questa qui che fa 88. Uh, come armatura? Ma mi sa che ce n'era un'altra. Eh, infatti... Questa qua fa 382 di danno ragazzi No no ok E questa qui 382 Il kit non so quale sia il più forte Se Rise o Demon uh, Protection 60. 50, ok, il kit demon è più forte. Quindi ce lo mettiamo su appena trovo gli altri cosi. Ok, eccoli qua. Boh, mettiamoli su. Uh, poi ci serve chiaramente il kit di cambio. Perché dovrebbe essere abbastanza dura. Questa qua non so cosa sia. Mele possono sempre tornare utili. Le frecce, ok, che c'è infinity quindi possiamo ottenerne soltanto una. Ora mettiamo bene l'inventario. Quindi forse non ci sarà bisogno neanche di cambiare l'armatura. Però per sicurezza è meglio. A portarsi un po' di scorte Quindi mettiamo bene l'armatura in ordine Così Ok siamo pronti per fare La lega Pokémon. stavo per dire Siamo pronti per fare la mob arena Quindi facciamo slash mob Arene. Uh, direi di fare l'arena normal. Tutti Mob Arena 1. Aspettiamo che arrivino anche le altre persone. Io i kit prima li ho dorpati per questo motivo. Perché qui dovrebbe essere complicato. Il massimo mi sembra siano quattro persone. Prima di iniziare il video, l'ho detto che l'avrei fatta. Quindi, ho dato il tempo di prepararsi. Spero che tutti siano messi abbastanza bene. Ok, mi sembrano tutti abbastanza messi bene. Poi, vabbè, dovrei controllare l'inventario, ma non c'ho voglia, non mi interessa, tanto sono sicuri che sono tutti molto forti non ho preso le pozioni, spero che non ci servano, però boh, proviamoci proviamoci, ok, è la prima volta che, che la gioco, quindi non so cosa, cosa aspettarmi, però beh dobbiamo fare pipi con dei mob, uh, noi possiamo andare tranquilli perché guanshottiamo chiunque non, non c'è davvero problema, abbiamo 382 di danno, per noi non è un problema questo pipi. l'unica cosa è l'armatura che non è tanto forte, cioè sì, è forte ma non quanto la spada, vi ricordo che questa spada lo Potenziata quando ho sfidato in pvp il Founder. Mi aspettavo un po' più di mob, a dire il vero dura 24 minuti. Oh, caspita, dura tantissimo, dura proprio tanto. Mangiamoci la mela, non pensavo durasse così tanto. La prima ondata l'abbiamo portata a casa. Forse mano a mano che aumentano le ondate cambiano i mob, magari più avanti ci ritroveremo con i Wither. Sì, però sono veloci, che, che, che hanno la Godspeed? Sono sicuro che molti di voi hanno giocato a Call of Duty Zombie, quindi sono molto preparati per questa missione. Non ci dice però le kill che abbiamo fatto, no. Vabbè, non penso sia rilevante per, per la riuscita della missione. Ho cambiato tipo di luce, così forse si vede un po' meglio, perché sembravo pallidissimo prima. Vabbè, boh sta andando bene, non, non c'è da lamentarsi, mancano ancora 20 minuti, quindi... 22 minuti tra l'altro Non ho portato cibo Soltanto le mele Ma spero vada bene comunque c'è una cosa Forse bisogna room Non serve a niente È Solo estetica Mi sa di sì perché non ci si può neanche arrivare Mi sa Ok no È solo estetica Comunque se vi interessa la mia texture pack La trovate in descrizione Taraz pack versione blu Che tra l'altro è stata la mia prima texture Guarda come corrono che è successo? Diventano dei pazzi furiosi i zombie? Guarda qua come corrono, guarda, guarda, guarda Guarda qua, guarda come corrono Sono pazzi, sono pazzi Guardali, guardali Fiuma Quanti ce ne sono qui? Oh manna... Eh, no, no, no No, ho tantissimi ragazzi, aiuto Non si capisce più niente che pipi, ragazzi, che pipi. Meno male che non sono player, ma sono mob. Uff, meno male, kit boss. Qualcuno è morto. È la prima mom arena. Non oso immaginare le altre. Siamo alla quinta ondata. Guarda quanti ce n'è! 190, ma sono tantissimi. Oh, caspita. Oh, via, via, via, via! Piano, calma, calma. Calma. Mangiamo la mela. Fio, attenzione. Non me l'ha mangiata. Uh, che rischio. Mamma mia, che esplosioni qua, che casino Vediamo chi è l'arciere più bravo tra i due Ma che si rispingono le frecce? Vabbè, ho vinto comunque io, sono fortissimo Ok, ce l'abbiamo fatta Vediamo ora quanti, ce n'è 147 Guarda qua, che casino Oddio oh, mio Clicca, clicca, clicca Guarda quanti ne ho, tantissimi Non si capisce niente Ok, sono finiti Oh l'enderman, no l'enderman qua è illegale, mamma mia Stiamo proprio rischiando in sta modalità, stiamo proprio rischiando Oh cavolo! Fio mi era finito l'effetto della mela, che rischio Molti stanno usando la mia tattica, sto qua non ha più il casco, è finita? Ce l'abbiamo fatta, pensavo dovessimo stare lì 20 minuti Va bene, cos'è che abbiamo guadagnato? Ricevuto 5 big token punch solo Tutta sta fatica per sta roba qui Ma aspettavo un po' di più sinceramente da, Dalla fatica che abbiamo fatto mi aspettavo un po' di più Però va bene <ride> ci accontentiamo Sì effettivamente mi aspettavo davvero Molto di più uh, Abbiamo delle comet key da aprire Apriamo il volo di definire il video perché siamo già a 40 minuti Di registrazione quindi signori per, per oggi io vi saluto Abbiamo fatto quello che dobbiamo fare Fatti bravi non fate cavolate Seguitemi sui vari social mettete like Ricordate perché molti, molti di voi guardano Il video ma non mettono like mettete sto like Mettete like dai per gentilezza Mettete sto like boh. Non mi dilungo di più se no poi devo dittare di più E non ho voglia ciao Ok non so quando vedrete questa clip ma come vedete qua c'è un evento nuovo del, del Fonder Che sto qua in realtà è un bot che standogli dietro ti dà dei, dei rubini In pratica bisogna semplicemente stare dietro e guadagniamo queste cose qua Ora stiamo guadagnando del small token punch Quanta gente c'è ora oddio non vedo neanche più il bot Boh è finito? Ok mi sa che è finito abbiamo guadagnato un po' di cosine Boh va bene va bene va bene va bene E infatti ora è desponato Boh a posto allora in pratica dobbiamo andare in questo warp Warp anniversario Questo qua Quello laggiù E andare qui da Harold Possiamo riscattare i rubini per le key. In questo caso ne ho già due Basta cliccare e ce ne dà. Io non posso più prenderle perché le ho già usate Poi qui possiamo avere anche un piccone speciale Portando i 7 palloncini, 7 torte, 7 candele Stessa cosa per la spada Poi le key le possiamo aprire tranquillamente qui in questa maniera E abbiamo guadagnato la candela Che ci serve per prendere le altre cose Se le vogliamo prendere e anche la stella crate